Ed ecco qui il colpevole di queste immagini fantastiche. Ho voluto farvi vedere alcune immagini per mostrarvi la qualità eccellente di questo super drone, perché questo drone, versione 2020, ha portato una vera rivoluzione. Davvero, devo dire che compete con i mostruosi DJI di cui li conosciamo tanti, la loro performance ma non voglio intrattenervi oltre in un prossimo video vedremo in dettaglio le caratteristiche di questo drone fantastico e ad un prezzo davvero davvero abbordabile per tutti e vi devo dire la verità voi sicuramente andrete a cercarlo su amazon e vedrete un prezzo veramente alto devo dire veramente alto ma io questo qui l'ho comprato su banggood un sito cinese molto molto affidabile se utilizziamo Paypal mi raccomando utilizzate Paypal se volete andare a vedere come creare un account Paypal qui sopra vedrete eh, apparire il video quindi voi cliccate e andate a vedere quel video e io vi lascerò il link in descrizione dei due prezzi comparativi uno di Amazon e l'altro di Banggood quindi sarete voi a decidere quale andare a scegliere perché comunque se uno vuole la sicurezza Amazon allora chiaramente deve spendere di più quindi io vi lascio al prossimo video, vedremo le caratteristiche di questo drone fantastico con il suo joypad altrettanto davvero micidiale devo dire. E iscrivetevi al canale e accendete la campanella che trovate qui sotto. È molto importante la campanella perché questo vi aiuterà ad avere solo una piccola notifica che è uscito il mio video. Niente di più, niente di meno. Quindi ci salutiamo e alla prossima, ciao!